Ok, allora cominciamo anche oggi. Vi um, informo prima di una cosa, domani in laboratorio sarà diciamo così giornata speciale, o meglio, siamo a metà corso, grosso modo, e nel laboratorio di domani troverete degli esercizi che sono tratti tali e quali dei temi d'esame, No? Sapete che l'esame abbiamo organizzato secondo due esercizi, no? il punto 1 e il punto 2, il punto 1 è quello che dà la sufficienza, se è perfetto, e il punto 2 è quello che dà diciamo così, la... la differenza tra il 18 e il 30 come voto finale. Ecco, siamo arrivati al punto nel corso in cui dovreste essere già in grado di fare, diciamo così perfettamente, il primo punto di tutti gli appelli di tutti gli esami passati eh, punto uno, che di fatto consiste nel collegarsi al database fare una piccola interfaccia utente eh, leggere eh, dei dati e fare qualche semplice lavorazione con le collection e con gli elementi ciò che facciamo da adesso in avanti in realtà, ciò che abbiamo iniziato a fare dalla ricorsione in avanti, la parte più algoritmica è quella che invece diciamo così, si concentra sul secondo punto eh. quindi vedetelo anche a voi i diciamo servizi che vi proponiamo domani in laboratorio come una sorta di di check, di milestone interno vostro, se li trovate facili riuscite a farli bene vuol dire che siete a posto, tra virgolette, l'esame l'avete virtualmente superato e adesso potete concentrarvi sulla parte più divertente del corso no? eh, se invece trovate delle difficoltà eh, è un segnale che occorre, diciamo così, abbastanza rapidamente mettersi in pari sulla prima parte ok? Quindi, eh, per questo è un po', sono esercizi come gli altri ma sono un po' speciali perché sono esattamente indicativi del livello di difficoltà minimo eh? minimo vuol dire che deve essere tutto perfetto senza errori senza eccezioni soprattutto eh, che viene richiesto all'esame quindi siamo a metà corso, siamo al livello minimo chi ha difficoltà ha ancora tutto il tempo per poter recuperare però almeno avete una cartina di tornasole che vi permette di valutare. Ecco, oggi vi parlo per l'ultima volta, qua forse, non lo so, non lo prometto, di eh, basi dati, però che è ancora un argomento diciamo così, preparatorio, prima no, della metà del corso, eh, perché ehm, vorrei fare un paio di approfondimenti che ci sono utili nell'affrontare esercizi un pochino più complessi, o soprattutto database, esercizi basati su database un pochino più complessi. Allora, la prima cosa che volevo dire è accennare a, eh, a un metodo di costruzione degli Statement, qui parliamo proprio a livello GDBC dell'oggetto Statement, eh, che sarà il metodo che useremo sempre. Non sono partito da questo perché l'oggetto Statement che abbiamo usato finora è più semplice, però tra 10 secondi ci convinciamo che eh, ciò che abbiamo fatto è molto pericoloso. Uh, e forse anche un po' inefficiente ma a questo punto mi interessa molto meno cioè noi cosa stiamo facendo guardate il primo e il terzo bullet lasciate perdere il secondo perché è ciò che succederebbe se stessimo creando un'applicazione web noi abbiamo un testo che l'utente ha scritto boh, supponiamo eh, in una, eh, una textbox ok ha scritto questo testo e noi andiamo a estrarlo estrarre il parametro getText e lo memorizziamo in una stringa. Poi usiamo questa stringa per costruire la query. Mm? Vedete questi operatori di concatenazione, from users where uguale apice, poi interpoliamoli in mezzo, concateniamo all'interno la stringa così come l'ha scritta l'utente chiuso apice. Allora, oltre al fatto di essere poco leggibile, abbastanza antipatico, se la query è un po' complicata dover sempre uscire e entrare dagli apici virgolette, l'apice dell'SQL, quello di Java che si rincorrono, ha dei problemi di sicurezza gravissimi. Immaginate che l'utente, che fa rima sempre con fetente, cioè dobbiamo sempre immaginarli ostili questi utenti, eh, dal punto di vista della sicurezza. All'interno del campo username, anziché scrivere il proprio nome, scriva questa cosa qua. Apice, punto e virgola, asterisco, from users, punto e virgola, trattino, trattino. Non gli avete legato le mani dietro la schiena, lui può scrivere ciò che vuole. Ma se scrive ciò che vuole, qual è la query che noi stiamo costruendo? Stiamo costruendo una query che è, select, asterisco, from users, where username, uguale apice, concatenata con ciò che è scritto utente quindi io qui l'ho riportata well, well, apice fino a qua concatenata con ciò che è scritto utente apice punto e virgola delete asterisco from users punto e virgola trattino trattino apice allora questo è ciò che noi concateniamo, questo è ciò che noi mandiamo al SQL Server SQL Server che cosa vede? vede due query separate da punto e virgola la prima tra, dammi tutti gli utenti che non hanno nessun username Sarà una query che non ritorna nulla Punto e virgola cancella tutto dalla tabella utenti mm. E lui segue E quindi abbiamo perso tutti i dati Perché? Perché l'utente ha inserito un dato Scritto in modo malizioso eh, Il doppio trattino serve per far sì Che questo apice non generi un errore di sintassi Il doppio trattino è il simbolo di commento In SQL Quindi fa sì che da qui in poi sia considerato come commento quindi questo apice non dà errore di sintassi allora dove sta il problema? uno che ci siamo fidati ciecamente dell'input dell'utente e l'abbiamo concatenato in una stringa ciò che pensavamo che fosse un nome una costante da inserire tra apici in realtà contiene essa stessa della sintassi SQL che viene eseguita il vero problema qual è? è il primo carattere, questo qui questo apice qui questo apice una volta che è concatenato con l'altro apice che avevamo già nel template della stringa chiude e fa uscire dal contesto stringa e si ritorna nel contesto parole chiave SQL allora come possiamo fare? beh, possiamo prendere le stringhe dell'utente e prima di concatenarle le andiamo a modificare. In eh? italiano non so come si dice la parola, in inglese dicono sanitize, sanitizzarle, renderle sane, non abbiamo una parola in italiano. Eh? Cioè prende una stringa e andare a vedere lì dentro quali sono tutti i caratteri pericolosi, l'apice, magari il doppio apice, il backslash, la capo spazio, sì, no, no, non dovrebbe dare problemi e così via e sostituirli o cancellarli o, quindi o cancellarli o sostituirli con qualche cosa di equivalente ma non pericoloso. cioè se io volessi davvero cercare in SQL una stringa che contiene il interno il carattere apice lo posso fare non è che l'apice di per sé è pericoloso, scriverò where nome uguale apice pinco pallino e poi se voglio cercare un apice al suo interno userò backslash apice oppure SQL permette anche la, il doppio, quindi apice apice, lo, lo dico due volte e lo considera una volta sola. Qui c'è sintassi per rendere i dati inseriti dall'utente come valori, forzarli ad essere interpretati come valori e non come comandi. Il problema è che fare così è un po' una guerra di intelligenza, scaltrezza o tra me e i miei utenti. Io devo immaginare tutti i modi possibili in cui l'utente può cercare di aggirare le mie protezioni e andare a analizzare la sua stringa e eh, in qualche modo prevenirla. Non sarà mai... E, e oltre al fatto che il mio codice si, si complica moltissimo. Quindi, noi la lezione che impariamo da questo esempio è che i dati che provengono dagli utenti non sono mai fidati, non bisogna mai fidarsi. Non dobbiamo mai immaginare che siano corretti, fare solo delle validazioni semplici e poi usarli. Perché pensate che l'utente non ha accesso al nostro database normalmente. Il database ha un accesso, a parte quando noi stiamo giocando con root, ma se no ha un accesso che è protetto da una password. La password la conosce solamente il nostro software. Lasciando aperti questi buchi facciamo in modo che l'utente possa eseguire sul database delle query di cui lui non avrebbe privilegio, non avrebbe i permessi, ma li, ottiere, li esegue con i permessi del nostro programma. Si eh? chiama escalation dei privilegi, cioè io eseguo una cosa con un privilegio più alto di quello che io dovrei avere. Come facciamo ad evitarlo? Vabbè, questo è un tentativo, non so se volete farlo per fregare gli autovelox. Eh... Quando vi fotografano la targa, poi fanno il riconoscimento dei caratteri e magari se uno eh, ha nella targa un'istruzione SQL, vedete l'apice drop database eh, se gli fanno la foto, gli manda in palla al sistema non è così, però è un tentativo no? questa è un'altra barzelletta del tizio che, ma ve la leggete ha chiamato il figlio punto, eh, virgola, drop table e Abbiamo mandato in palla il database della scuola, ma ehm, quali sono al di là di aver riconosciuto il problema? e eh, Tra l'altro, sui siti quando questo problema si verifica sui siti internet troverete, magari avete già visto dei comunicati di sicurezza. Si parla di SQL injection, cioè riuscire a iniettare del codice SQL all'interno dei siti. Ok, qual è la soluzione per noi JDBC? JDBC? JDBC ci mette a disposizione un modo diverso di creare gli statement SQL in cui non dobbiamo farci carico noi di andare a concatenare la stringa ma separiamo nettamente la definizione della query rispetto ai valori che gli vogliamo inserire dentro e l'inserimento dei valori nei punti giusti non lo facciamo noi appunto concatenando la stringa, ma lo facciamo fare al driver JDBC nel modo che lui probabilmente farà meglio di noi. Mm. Um, questo ha solo vantaggi, non ha nessuno svantaggio no, a dare questo approccio, perché deleghiamo al driver JDBC una cosa che sa fare meglio lui. Vedremo che riusciremo a lavorare direttamente con i tipi Java senza dover comporre le stringhe sarà più leggibile, più veloce, più sicuro, non c'è motivo per non usarlo, questo, per questo prima dicevo, adesso che noi impariamo useremo sempre questo modo e non useremo mai più l'oggetto statement grezzo. Stiamo parlando di un oggetto che si chiama prepared statement, scritto qua sotto. Prepared statement è molto simile a statement, semplicemente si ottiene da una connection con la metodo prepare statement qua sotto, anziché col metodo create statement, e in fase di creazione accetta una stringa, che qui ho chiamato template, che altro non è che la struttura della query. Io l'ho definita qua sopra questa stringa, e ovviamente se la query contiene dei parametri, quindi dei valori che vorrei inserire dopo io li posso indicare con dei punti interrogativi. Quindi dicendo guarda qui ci starà il primo parametro, là ci starà il secondo parametro. Ma quando creo il prepare statement non gli do ancora questi valori di parametro. Il prepare fa, che cosa fa? Dice al database preparati che tra un po' eseguirò una query fatta così. I valori te li passo dopo quando sarà ora di eseguire la query quindi separo il momento di preparazione della query o del modello di query che voglio fare dal momento dell'esecuzione in cui ovviamente dovrò fornire dei valori specifici al posto di quei punti interrogativi e come faccio a fornire i valori ai punti interrogativi? attraverso un metodo Sempre lavorando sul prepare statement, che si chiama set. set float, set int, set string, è il duale dei metodi get int get string che abbiamo visto nel result set per recuperare i risultati. Quindi, un attimo prima di farla qui, quello dirò al posto del primo argomento, cioè del primo punto interrogativo 1, inserisci questo valore, che in questo caso è float, al posto del secondo argomento. Inserisci quest'altro valore, che in questo caso è un int. Le conversioni da flota int, da flota stringa, da int stringa, da data stringa, eccetera, le fa... non le dobbiamo fare noi, le fa direttamente il metodo setter. Quindi io sto qua riempiendo in qualche modo questi due punti interrogativi con dei valori specifici e subito dopo posso eseguire lo statement execute oppure execute query o execute update dipende un po' da cosa sto facendo qui ho dei metodi molto simili la differenza rispetto allo statement normale è che in questo metodo execute non c'è più la stringa come parametro non c'è più la query perché la query l'ho già definita quando ho preparato lo statement non quando lo eseguo quindi è anche più semplice ok? ok quindi un, dobbiamo semplicemente identificare quali sono i punti della query che sono parametrici, metterci un punto interrogativo e poi settare successivamente i, i parametri per posizione, il primo, il secondo, il terzo e così via. Nel caso in cui ci sia una stringa non servono gli apici intorno al punto interrogativo, anzi non ci devono essere, altrimenti lui prende, penserebbe che il punto interrogativo fosse parte della stringa ma se è così ci pensa lui alla sintassi, quindi non dobbiamo neppure fare conversioni, come leggibilità è impagabile avere una cosa di questo genere rispetto a avere tante cose concatenate. Qual è il vantaggio oltre alla leggibilità? È che quando lui andrà a sostituire questo intero o questa stringa o questo float al posto del punto interrogativo lo farà bene, evitando i problemi di injection che avevamo diciamo, visto prima provando a fare la concatenazione in modo ingenuo anzi addirittura quello che fanno la maggior parte dei driver jdbc è che mandano al database prima la query e poi separatamente i parametri uno per volta quindi in realtà quella query composta non esiste mai eh? quindi non c'è neanche il rischio che, che salti fuori diversa e quindi se voi anche gli passate una stringa con scritto apice, punto e virgola quello entrerà dentro l'oggetto di tipo stringa Farete un set string al parametro 3 Che a questo punto però prenderà tutta l'intera oggetto stringa e lo manderà al server E il server sa che quello è il parametro Quindi non, non ci prova neanche a interpretare il contenuto di quel parametro come se fossero comandi SQL Quindi abbiamo totalmente bypassato il problema, eliminato Quindi questa è solo una piccolissima parentesi per dire, da adesso in avanti useremo sempre prepare statement e non statement, con questa piccola modifica. Ok? Allora, questo era quanto mi serviva ancora. Adesso vorrei spendere invece il tempo che ci rimane, l'oretta che ci rimane, a ragionare ancora un po' insieme facendo un esercizio sulla corrispondenza tra database e oggetti. Cioè noi alla fine abbiamo imparato che cosa? Abbiamo imparato che quando dobbiamo leggere dei dati da un database dobbiamo creare due livelli di oggetti. Tre se contiamo anche di B Connect, ma quello lì poverino l'abbiamo fatto, lo mettiamolo da parte. Due livelli di oggetti sono i bin, quindi oggetti semplici che rappresentano i dati corrispondenti alle tabelle del database e i DAO ossia oggetti che contengono i metodi, le query eh, che interrogando il database possono creare, modificare, aggiornare gli oggetti adesso io però mi chiedo che cosa succede quando il database è un pochino più completo, complesso scusate. No. Cioè prendiamo questo esempio di un database, tra l'altro troverete domani in uno degli esercizi è già molto semplificato questa è una versione molto semplificata di ciò che trovate e i dati li ho presi effettivamente da lì su questo sito, non so se lo conoscete, Porto del Politecnico di Torino è un sito che contiene tutte le pubblicazioni ufficiali di tutti i ricercatori, professori, dottorandi eccetera del Politecnico quindi noi abbiamo l'obbligo ogni volta che pubblichiamo un articolo di qualunque tipo di andare a registrarlo sul database interno nazionale, che poi viene riversato su questo portale di libera consultazione. No? Per cui se andate a vedere, che ne so, nel mio dipartimento, queste sono le pubblicazioni del 2015, di tutte le persone che lavorano lì. E pubblicazioni sono articoli fatti da autori. Allora, eh, questi tra l'altro sono dati pubblici, quindi si possono scaricare, uno può prendere e fare statistiche, vedere chi è più bravo, chi è più bello, chi è più brutto, ma noi lo usiamo semplicemente per giocare sul, sul, con gli algoritmi. Allora, una versione semplice di questi dati lo, la rappresenterei così in SQL. Abbiamo degli articoli, abbiamo degli autori, qui ho chiamato creator, non author, perché, perché quella è la terminologia da cui arrivavano i dati, lo chiamo così, quel, quel campo già cioè il database di partenza, quindi ho mantenuto il nome, e poi tra articoli e autori, che appunto si chiamano creator, c'è una relazione molti a molti, nn, perché ogni articolo può avere molti autori e ogni autore, si spera, ha scritto tanti articoli può aver scritto tanti articoli. E questa relazione molti a molti, ovviamente in un database, significa, dal relazionale, che serve una tabella intermedia che contiene le chiavi esterne. Eh, ricordate quando facevate il modello ER, c'era cioè una relazione molti a molti, quando passavate dalla progettazione logica, era necessario prevedere una tabella che contenesse le chiavi esterne verso le tabelle che partecipavano alla relazione. Questo è il punto d'arrivo, al fine. Adesso, di questa cosa qui, chiediamoci come conviene rappresentarla in oggetti Java. Diciamo, la domanda che ci facciamo un pochino più in generale è, va bene, io ho capito come fare a rappresentare article e un bin. Questa tabella article ha tre campi, uno un intero, l'altro intero, una stringa e avrà un bin con tre campi. Ma e quindi so eh, rappresentare facilmente le righe di una tabella di, un, di una singola tabella ma come rappresento le relazioni tra queste tabelle le relazioni tra queste entità in particolare quando queste relazioni sono relazioni uno a molti ma eh, sono, scusate, molti a molti quando sono uno a molti è più facile però il problema è che in generale qual è il modo più furbo Conviene fare un bin che rappresenti anche questa tabella? Secondo me no, perché la, quella tabella di per sé non ha significato. Allora, scopriamolo insieme costruendo l'applicazione. Okay? Um, allora, io mi sono un pelino portato avanti, ho già importato in MySQL, questo piccolo database, tra l'altro è una cosa che ha io ho esportato un po' di dati sono circa 2.500 articoli e 400 autori quindi non è grandissimo, non è neanche enorme Autorship invece ha circa 6.000 righe di mapping tra autori e, e, e articoli Allora, proviamo a crearci un progetto Cominciamo ovviamente a okay, creare il progetto JavaFX ma ovviamente lavoreremo più sulla parte di modello, non quest'oggi, quest eh, chiamiamolo Porto, chiamo Porto perché è il nome del sito da cui ho preso gli articoli, quindi it, polito, di programmazione.porto vediamo il progetto completo anche se anche se la nostra preoccupazione prima sarà quella di lavorare sul, sui dati ok allora pensiamo di creare un package model ad esempio dentro il quale ci sviluppiamo i due livelli di classe, il bin e il DAO. E nel farlo cerchiamo di tenere traccia di una sorta di istruzioni, di regolette eh, che potremo poi applicare in generale. Quindi quali classi, diciamo così, prepariamoci un documento di testo in cui ci scriviamo queste regolette man mano che le scopriamo. Quindi la prima regoletta sarà creare un bin per ciascuna entità principale del database. Dico principale perché escludiamo le tabelle usate solo per memorizzare le relazioni. Quindi questo vuol dire che noi creeremo due classi, una la chiamiamo article, l'altra la chiamiamo creator. Suggerimento: i nomi dei bin dovrebbero, dovrebbero essere uguali ai nomi della tabella, virgola, espressi a singolare. uguali nomi di tabelle per non crearci confusione no? possiamo chiamarli come vogliamo ma se li chiamiamo in modo analogo è più facile poi visto che è un oggetto, le istanze di queste classi rappresentano le singole righe allora lo chiamerò al singolare, lo chiamerò articolo, la classe chiamerò creatore, o in inglese lì si chiamano article o creator al singolare Sarebbe buona norma, secondo me, già chiamarle nel database al singolare così come era indicato. Però eh, se, mai, se anche trovaste in un database le tabelle chiamate al plurale, se vi trovate l'oggetto al plurale in Java poi vi incasinate. No? Perché in Java poi dobbiamo distinguere tra il singolo articolo e che ne so, una lista di articoli, un elenco, una collection. Allora lì useremo il plurale. Ok? Sono regolette semplici, eh, però sono quelle che poi ci permettono di darci delle convenzioni interne e lavoreremo in modo più snello. A questo punto, cosa ci mettiamo dentro i Bing? Partiamo dal Bing articolo. Eh, il, questi Bing avranno tanti campi privati, quante sono le colonne della tabella. Qui noi avremo un private long eh, e print id poi campi della tabella, questo me lo ricordavo, gli altri, aspettate che mi perdo ok, questo è dichiarato come big int, allora lo mappo in un long anziché in un int, per evitare overflow, in questo caso, in realtà andando a vedere i valori, sono valori nell'ordine di 1.390.000, quindi in un int ci starebbero bene, lo stesso, però, allora. è un intero, title è una stringa, quindi private in here private string title si chiama Sì Quindi, regoletta Regoletta che dice che il bin avrà tante proprietà private quante sono le colonne, le, le colonne della tabella. Virgola, con nomi corrispondenti ai nomi delle colonne. Attenzione, sempre sui nomi usiamo le convenzioni Java. Mm? Per i nomi, diciamo così, convertire, convertir, i no, eh, per i nomi utilizziamo le convenzioni Java cioè il camel case. In pratica un nome di una tabella del database che potrebbe chiamarsi, che ne so, numero dati, che ne so, Ma immaginiamo che si chiami così, il database si scriverebbe così in SQL. Io poi l'ho scritto tutto in maiuscolo perché SQL non è case sensitive, quindi maiuscolo e maiuscolo sono indifferenti. In Java ovviamente questo lo tradurremo come numero dati. numero. Tutta in minuscola, con le lettere iniziali delle parole intermedie messe in maiuscolo, tranne la, la prima lettera che deve essere minuscola, perché essendo un nome di una property, così come i nomi degli oggetti, eh, lì, per convenzione in Java li teniamo minuscoli perché il maiuscolo non serviamo i nomi delle classi e delle interfacce. Quindi la conversione, tra virgolette, ovvia. Andiamo a vedere semplicemente se ci sono. Dei delle, delle parole multiple nel database usiamo il camel case per identificare dove iniziano nel caso in cui nei nomi del database ci siano degli underscore o cose simili che a volte si usano per separare le parole eh, nei linguaggi che non sono case sensitive eh, infatti l'unica opzione che abbiamo questi li ignoriamo perché il, diciamo, il punto di inizio delle parole noi ce l'abbiamo già con le maiuscole quindi magari non riesco sempre a farli identici di questi nomi vedete qua ad esempio in quest'altra tabella succede, c'è cioè un family underscore name un given underscore name questo ovviamente non mi porto dietro l'underscore in java perché sono antistetici no? non, non rientrano bene nella, nelle convenzioni del linguaggio quindi questo lo posso fare anche sull'altro creator av avrà anche lui tre campi in questo caso privato private, int allora, nella, nel database si chiamava id underscore creator. Allora lo scriverò id piccolo C maiuscolo creator private string. Si chiamava family name string given name. Adesso. Come li completiamo questi bin? Tre passaggi. Costruttore, metodi di accesso, equals hash code. E toString, via. Quindi il bin va completato con un costruttore. Allora, se immaginiamo che questi oggetti qua ci servono per leggere o scrivere i dati dal database. ci servirà almeno un costruttore a cui passo tutti e tre i campi, tutti i campi. Ho letto la riga della tabella, devo creare un oggetto che corrisponde a quella riga. Quindi di sicuro dovremo aggiungere un costruttore che riceva tutti i campi del BING. Quindi, nel caso, e eh, questo ce lo facciamo fare da Eclipse, eh? facciamo in fretta, eh, source, aggiungi constructor using fields con questi tre campi. I print ID e il title, se riusciamo anche a essere coerenti sull'ordine, quindi l'ordine dei campi uguale all'ordine delle colonne, è meglio. Questo è un costruttore che ci deve essere, eventualmente ne possiamo aggiungere degli altri. Eventualmente potremmo aggiungere un costruttore magari che ha solamente l'id dell'articolo, oppure non riceve nessun parametro, se ha senso. In questo caso, iar poi come lo imposto. Ma questo ci deve essere sempre. La stessa cosa su creator, facciamo lo stesso lavoro, Source, generate, constructor, using fields, e me li crei tutti il costruttore, poi a questo punto i metodi di accesso. Quindi aggiungiamo getSet per tutti i campi. Questa è. Normalmente si fa su tutti i tipi di Java B. Anche questo Eclipse è capace a farlo da solo. Insert getter setters, tutti i campi, ok. E abbiamo già riempito una paginata di codice senza far niente. Stessa cosa dall'altra parte, tutti i campi. Vabbè, fin qui non abbiamo ancora fatto nulla di intelligente. Poi, invece, la cosa che richiede un attimo di ragionamento è eh, definire i metodi Equals e HashCode. Allora, parlo di Equals e HashCode perché loro sono gemelli e dove va uno va anche l'altro. Okay. non possiamo mai definire un nice Xcode senza definire l'equals insieme, o viceversa, che dicano la stessa cosa, che dicano qual è il criterio di uguaglianza. Allora, qual è il criterio di uguaglianza che ci permette di dire che due bin sono uguali, sapendo che questi bin li ho creati per rappresentare dei dati presenti in un database? e sarà la chiave primaria del database io non ho bisogno di vedere tutti i campi di un BIM per essere sicuro se sono uguali o no poiché uno o più di uno di questi attributi degli attributi del BIM corrisponderà alle colonne che nel database sono usate come chiave primaria allora mi basterà conoscere sarà sufficiente conoscere e confrontare quindi i contenuti di quelle colonne per dare l'identità all'oggetto quindi definire i esco sulla base di tutti e soli i campi che corrispondono alla chiave primaria della tabella Dico tutti e soli perché normalmente le tabelle hanno una colonna che opera come chiave primaria, ma voi sapete che è possibile definire le chiavi primarie multiple in cui più colonne contemporaneamente concorrono a definire la chiave. Allora questo lo sappiamo fare o far fare Eclipse anche qua perché lui è capace di generarci hash code and equals e mi chiede, senti, ma quali sono i campi che vuoi che rientrino nel calcolo della funzione di hash e anche nei confronti campo su campo per vedere se i due elementi sono uguali oppure no? Solamente id creator, perché se non sbaglio lo vado a vedere nel database è l'unico campo che è incluso nella chiave primaria questa iconcina gialla della chiave è il modo che ha di indicarci questa chiave primaria. Eh, quindi fatto questo vedete che Eclipse genera il metodo hashcode e il metodo equals e se andate a vedere in questo caso l'hashcode è basato sul valore di, di creator e l'equals è basato sul confronto passate chiaramente i controlli se è null se non è null eh, semplicemente sull'ID creator dell'uno e dell'altro oggetto quindi ogni qualvolta il database considera identici due oggetti perché hanno la stessa chiave primaria le librerie Java le collection Java considerano due, identici due oggetti se hanno lo stesso campo ID creator uguale Stiamo applicando ovviamente la stessa semantica in due mondi molto diversi la stessa cosa su article dove posso generare anche qua un hash code ed equals usando solamente l'id e print id. Anche qua sono generati questi due, questo qua è una formula un pochino più complicata perché era un long e lui deve squasciarlo su 32 bit, ma non ci interessa. Ovviamente sono tutte funzioni che possiamo, se serve, utilizzare, modificare, eccetera. Qui stiamo trovando la strada semplice fatta di una serie di passi deterministici. Poi tutto è migliorabile. Ok, quindi siamo arrivati a definire questi due bin, tra virgolette, completi. Nel senso che se il database fosse composto solamente di queste due tabelle, article e creator, i BIN che ho scritto rappresenterebbero fedelmente le informazioni di queste tabelle. In realtà ho di più. Ho questa relazione molti a molti. Allora, come la posso rappresentare? Se volessi essere molto, dico, troppo fedele al database, farei un altro BIN che si chiama authorship, il nome di questa relazione, che contiene dentro questi tre campi. Però sarebbe molto innaturale nel mondo Java. Cioè, cosa, a cosa mi serve rappresentare questa relazione? Mi serve perché nel mio programma, a un certo punto, avrò un articolo e vorrò sapere quali sono i suoi autori. Oppure avrò un autore e voglio sapere quale articolo è scritto. Questo è il senso di questa relazione. Passare da un'entità ad un'altra correlata ad essa. E allora, come lo farei? Dimentichiamo un attimo SQL, come lo farei in Java? Eh, memorizzerei all'interno dell'articolo una collection di oggetti di tipo creator, se mi serve passare dall'articolo all'autore. Se mi serve passare dall'autore all'articolo, memorizzerei all'interno del bin creator, una lista, un set, una lista, una qualche collection di oggetti di tipo article, di riferimenti a oggetti di tipo article. E così quando sono dentro il creator vado a vedere quella collection e mi dà esattamente tutti gli articoli scritti da quel signore o da quella signora lì. Questo è un modo naturale. Allora, rappresentiamolo in modo naturale. È chiaro che ci vuole uno sforzo di mapping un pochino di più, Quindi questo è il caso di una relazione molti a molti che la spezziamo in due metà da article verso creator da creator verso article Allora proviamo a scriverlo nelle nostre note di viaggio Allora eh, poi occorre definire attributi aggiuntivi nelle classi per tutte le relazioni definite nel database che vogliamo rendere facilmente navigabili nel nostro programma. Cosa vuol dire questa frase? Riesco togliere lo spell checking, lo metto in italiano, un attimo perché... Dove è scritto? Non c'è. Allora, di stai bravo un attimo, scusate eh, perché dà fastidio. Cosa voglio dire con questa frase che ho scritto qua sotto? Vuol dire che, se sappiamo già che la nostra applicazione non ci servirà mai dato un autore, trovare l'elenco degli articoli, ad esempio. Allora possiamo anche non rappresentare quella parte di relazione. Questo intendevo dire con le relazioni che, che vogliamo rendere facilmente navigabili, cioè passare da un oggetto a un altro oggetto. Se il mio programma serve, devo dare al Bing la capacità di farlo. Se il mio programma non serve, chissà, se frega, non faccio. Rappresenterò nel mio modello oggetti meno informazione di quanta ne ho nel database. Non mi serve. In caso del dubbio potrei rappresentarle tutte, se non so ancora cosa farà l'applicazione. Allora, io ho, ho parlato di attributi aggiuntivi nelle classi per tutte le relazioni definite nel database. Allora, che tipo di relazioni possiamo aver definito? Vediamo un po' le casistiche. Possono esserci relazioni 1-1, relazioni 1-n, R N. e relazioni N e M come la nostra giusto? Allora le relazioni 1 1 sono quelle più facili sono anche le più rare perché in molti casi se ho una relazione 1 1 tra due tabelle è molto probabile che in un passo di progettazione le due, le due tabelle le abbia collassate, le due entità le abbia collassate in una sola. Se sono due entità in relazione più univoca in realtà è la stessa cosa a cui hai dato due nomi. Potrei avere. Ad esempio, non è un esempio che non quadra totalmente, ma una, una tabella studente che ha una proprietà matricola e la tabella persona che ha una proprietà codice fiscale. Allora, tra queste c'è una relazione 1-1, nel senso che una persona identificata, una persona che anche studente avrà una sola matricola, non uno studente che anche una persona avrà un solo codice fiscale. Poi magari va due tabelle diverse perché la tabella persona mi serve in altri contesti e la tabella studenti mi serve solamente quando lui si iscrive. Quindi la relazione 1-1 opzionale, non nel senso che una persona può non essere studente, può non avere nessuna corrispondenza tra gli studenti, uno studente invece deve per forza essere anche una persona. Ma il fatto che la relazione sia opzionale o no, non ci cambia il modo di rappresentarlo. Ok? Quindi per questo mi concentro sulle cardinalità massime e non su quelle minime. Allora in questo caso come faremmo? È, è possibile, dico possibile e non obbligatorio perché dipende sempre da mi interessa navigarla. È possibile nella classe. Eh, studente ci metterò dentro una proprietà persona e nella classe persona ci metterò dentro una proprietà studente Perché cosa succede? Succede che nel, scusate, ho dimenticato un passaggio, nel database ovviamente se queste due entità devono essere in relazione dovranno avere dei campi che fungono da chiave esterna. Quindi avrò una foreign key persona che punta a persona.codice fiscale e dentro persona avrò una foreign key studente. La prima forenchia è definita come studente.for di persona uguale persona.com fiscale. Viceversa, persona fuori studente e la forenchia che è referenza referen studente.matricola. Ovviamente quando facciamo chiave sta una referenza sempre la chiave primaria dell'altra tabella, no? Questa qua la mettiamo, come, ricordiamoci che questa è la chiave primaria e quest'altra anche. Così l'abbiamo rappresentato in SQL. In Java lo rappresentiamo così. Cioè dentro il bin che rappresenta, io l'ho condensato così, ovviamente per non ripetere l'intera classe, ma dentro il bin che rappresenta lo studente metto un riferimento a un oggetto di tipo persona. Così se voglio sapere quello studente chi è come persona, quali sono i suoi attributi relativi alla classe persona, allora, studente.getPersona appunto faccio quel che devo fare, ma a questo punto ho l'oggetto di tipo persona. È diverso rispetto al database. Nel database vado a memorizzare dentro lo studente il codice fiscale della persona. Qui dentro c'è tutto il codice fiscale. In Java invece vado a memorizzare dentro la classe studente. Potrei anche fare il codice fiscale della persona, ma perché mi devo complicare la vita? Perché poi una volta che ho il codice fiscale, devo trovarlo, quell'oggetto che al suo interno corrisponde a quel codice fiscale. Faccio prima avere direttamente il riferimento all'oggetto. In SQL non esiste la nozione di oggetti, ma le singole righe sono identificate dalla propria chiave primaria, quindi si usa quel metodo per, per quel motivo. Quindi, quindi dobbiamo fare, noi dobbiamo fare un passaggio in più di andare a definire questo attributo che non è un attributo della tabella non l'avevamo messo prima eh, questo attributo non l'avevamo messo prima perché ci siamo detti escludiamo no non l'abbiamo scritto dobbiamo scriverlo qua il bing avrà tante proprietà private quante sono le colonne della tabella in questa fase Escludiamo le colonne utilizzate come chiavi esterne. L'avevamo detto per le tabelle sopra, non, non guardiamo le tabelle che sono usate solamente per creare relazioni. Non l'avevamo detto anche per le proprietà. In questa fase escludiamo le colonne utilizzate come chiavi esterne, virgola, per memorizzare le relazioni. Questo per quanto riguarda la razione 1-1. La razione 1-n, eh, possiamo pensare sempre di prendere un esempio simile, però a questo punto lo studente abita in una città. Quindi la città ha un suo codice città, poi avrà il nome e così via. Allora, in questo caso la classica è un momento. Lo studente abita in una città, magari diciamo città di residenza, qui si capisce meglio cos'è. Però a una determinata città possono corrispondere molti studenti. Eh? 1n allora come lo mappiamo questo in Java? Il lato studente è banale perché di nuovo lato 1 eh? lo studente vede una città quindi nella classe studente metterò la proprietà eh, residenza tipicamente faccio get residenza e mi dà la città. Oppure se voglio essere un po' più prolisso scriverò città residenza. <ride> Dal punto di vista dello studente non cambia niente rispetto a quello precedente. Cambia invece rispetto al caso della città, nella classe città. Allora, cosa succede qua? Che seguendo il database non c'è nulla. Non c'è nulla nella classe città che mi porti agli studenti che vivono in quella città lì. Eh, perché SQL una ragione in modo diverso. Se voglio farlo faccio una join e vado a vedere quali sono tutti gli studenti che hanno, guarda caso, come chiave esterna, quella che corrisponde alla chiave primarie della mia città. Se io però volessi dare All'applicazione Java la possibilità di salire dalla città agli studenti che sono i residenti? Avrei allora solo due modi: o di andarmi a navigare tutti gli studenti che ho, e per ciascuno andare a vedere qual è la città di residenza e vedere se appunto equals a quella che voglio io, che è ciò che farebbe il database, ma il database ha gli indici, ha l'ottimizzatore dentro. Quindi lo fa bene. Se lo facessi con un array list di 20.000 studenti, qualcosa comincia a stricchiolare, eh? ogni volta che devo ricercare una città. Allora in quel caso potrebbe essere utile aggiungere il riferimento all'indietro. Cioè nella città aggiungo, nella rappresentazione del bin che corrisponde alla città, aggiungerò una collection. di studenti che sia studenti residenti ad esempio. In modo che quando sono sull'oggetto di tipo città posso fare get studenti residenti e mi dà la collection di riferimenti a oggetti di tipo studente che sono proprio gli studenti la cui intervidenza è quella di partenza. Se mi serve, ovviamente tenere popolare questa foundation e tenere la giornata ha un costo, non mi viene gratis devo fare le query apposta per metterci dentro le cose, dentro la città. Se tutte le volte che un studente cambia residenza, devo andare nella città corrispondente, toglierlo da lì, metterlo dall'altra. È un lavoro. Se mi serve, va bene. Se no, non lo faccio. Eh. Vale sempre la solita regola. Allora, qui siamo già a questo punto pronti per il caso generale. La razione NM non lo sto a scrivere qui perché non me lo invento, ce l'abbiamo già, anzi è il caso da cui siamo partiti, che non... eccolo qua. La razione NM in SQL ha bisogno di una tabella in più. Quindi facciamo l'esempio di tabella Article, auto, Ship Creator, che non sto qua a riportare. E quindi in java abbiamo detto la tabella authorship non la mappiamo direttamente e abbiamo mappato la tabella article e la tabella creator ecco applicando la regola di prima potremmo dire poiché da creator è possibile passare agli article e dagli article è possibile passare ai creators noi possiamo aggiungere In article una collection di uh, creator, che posso chiamare creators, e viceversa dentro creator una collection che punta agli otto, faccio un collegamento incrociato. Quindi l'article contiene l'attributo creators, sono il creatore di quell'articolo. Qual è l'attributo creator? C'è una collection di creator. La classe creator invece è un autore che contiene al suo interno, scusa articles, mi sembrava che c'era il classico brusillo da cazzata scritta, articles, che è una collection di oggetti di posto. Pesante da mantenere, questa cosa, poi proviamo a fare il DAO, deve lavorare, eh, per mettere in piedi questa roba. Però se ci serve, è il modo di rappresentare quell'informazione. Quindi, regolette. Le regole pratiche sono le relazioni con cardinalità 1 1 si rappresentano con attributi eh, che puntano, che contengono i riferimenti, il riferime, un riferimento, lo metto singolare, scusate, una, una relazione con cardinalità 1 si rappresenta con un attributo, perché altrimenti diventa ambiguo. Che contiene un riferimento all'oggetto corrispondente. Una relazione con carità n, io ho fatto copia e incolla e voi no, eh, si rappresenta con un attributo che contiene una collection i cui elementi elementi siano i riferimenti agli oggetti corrispondenti. Poi ovviamente se la è la carità 1-1 applico due volte la prima regola, 1-n applico una volta la prima regola e l'altra la seconda, n-n applico due volte la seconda. ho detto collection, collection può essere tipicamente set oppure list, tipicamente è un modo di gentile di, di dire che dipende un po' dai casi, da che cosa bisogna di farci, se stiamo alla natura dell'SQL sarebbe più corretto che fosse un set, Perché le, le query SQL per definizione ci danno degli insiemi non ordinati di risultati. Il modello razionale è un modello insiemistico e quindi non c'è nessun ordine implicito dei dati. In realtà, però, le SQL, dal punto di vista operativo, ha anche una bella clausola order by che mi permette di forzare un, un ordinamento specifico su un risultato che di per sé non ce l'avrebbe. Allora chiedere al database di mettere una cosa con l'order by e poi schiaffare in un set facendogli perdere l'ordine no, è un po' quantomeno antipatico e quindi a volte si, usa, si preferisce usare una lista. Dipende da cosa ci devo fare, come sempre. Se ha senso mantenere l'ordine, uso una lista. Ovviamente la lista è meno efficiente per fare il test di esistenza. C'è o non c'è questo elemento. Però è più comoda quando la devo navigare perché mi dà gli elementi in un ordine predicibile che è quello con cui li abbiamo inseriti. Allora, proviamo a questa, ad applicare queste regolette al nostro esempio. Ce l'abbiamo già qua il codice. Andiamo a prendere article e aggiungiamo, eh, abbiamo detto. Io direi list di creator, negli articoli l'ordine degli autori è importante, il primo autore di solito può essere più importante del secondo e così via, quindi metto una lista e non un set per poter preservare l'ordine, poi non so se poi in questo database come ci sono stati importati non me lo ricordo, ma concettualmente può essere importante. E l'attributo lo chiamo ovviamente al plurale. Ah ecco, non abbiamo fatto i pignoli, fatemi tornare di là, nel dire che la relazione è solamente un attributo che contiene un riferimento all'oggetto corrispondente, punto, l'attributo espresso al singolare. Mentre invece è una collection, l'attributo è espresso al plurale. Quindi list ha l'attributo creators, quindi quando io andrò a usare questo elemento avrò un metodo getCreators. Quindi getCreators mi dice che sono tanti e quindi posso navigarli e estrarli uno dopo l'altro. List sarà Java.Util. A questo punto abbiamo aggiunto un attributo. Deve entrare nel costruttore? Eh, domanda difficile. Se io fossi onnisciente, se sapessi tutto all'inizio, sì, creo l'oggetto e ti dico già quali sono gli autori. Però quando... pensate al DAO. Il DAO dovrà fare le query e riempire i campi di questo article. Quando leggo la tabella article mi dà solamente quell'articolo. In un secondo momento magari vado a fare un'altra query e farmi dare gli, gli autori di quell'articolo. Eh? Quindi, direi che non è obbligatorio che gli attributi di questo genere, gli attributi che corrispondono a dei riferimenti esterni, siano noti già al momento in cui l'oggetto viene creato. Spesso non lo sono. Perché se no è un casino, immaginate che per creare un oggetto, per poter creare quell'oggetto devo conoscere tutti gli oggetti relativi, e quindi conoscerli vuol dire aver fatto la query e aver creato gli oggetti, relativi alle, alle sue relazioni esterne. Ma ciascuno di questi oggetti a sua volta potrà avere delle altre relazioni con altri oggetti, che a sua volta ne avranno altri, e quindi per leggere un oggetto praticamente mi devo mangiare tutto il database e non so da che parte cominciare. Allora, per rompere il circolo vizioso accetto di poter creare degli oggetti di cui sono noti solamente gli attributi interni, ma non ancora le relazioni esterne. Sì? Sì, certo. Lo posso, ne posso anche aggiungere un altro. Posso aggiungere un altro costruttore, nel caso in cui lo sappia già, te lo passo. Questo metodo qua si chiama questi metodi no? in cui eh, ho degli attributi che so che mi servono ma al momento in cui creo l'oggetto non li conosco ancora, sono metodi che vengono detti lazy. Ah, si chiama in questo caso lazy creation o, o lazy loading, secondo se stiamo se parlando della creazione dell'oggetto o del caricamento del database, cioè pigri. Eh sì, lo so, però dopo. Eh? So che quell'attributo può non esserci ancora perché nel momento in cui ho creato l'oggetto ero pigro e non sono andato a, a, a leggerlo. Allora, però invece dobbiamo aggiungere perlomeno getResetter per questo metodo creators. Allora, aggiungo getCreator? Sicuramente sì set creator forse mm? sicuramente forse eh, per ora creiamoli poi ragioniamo se allora first method diciamolo prima, dopo, dopo il set title prima degli escodelli quindi ho fatto creare i metodi getter setter di get mm. questo genere il set creator non mi convince del tutto eh? perché vuol dire che qualcun altro all'esterno mi ha creato una lista e io semplicemente la memorizzo dentro Preferisco magari essere io a crearmela in questo caso questo Bing ha sua una collection gestisce lui una collection e quindi decide quali metodi offrire all'esterno per poter accedere a quella collection ad esempio potrebbe dire uh, offrire all'esterno la possibilità di aggiungere un creator nuovo così no? dall'esterno, quando ho trovato l'autore immaginiamo di essere in un loop che fa la query per trovare gli autori ogni volta che trovo un autore posso fare add quindi io preferirei, visto che quella collection è gestita dal Bing preferirei che il Bing esponesse all'esterno solo i metodi che lui ritiene opportuni che gli altri possano richiamare per modificare la sua collection e non che gliela modifichino sotto il naso questo set creator qua mi piace molto poco no? magari per comodità la si usa, la si mette però io preferirei piuttosto che avere un set del tipo toh, ripiazziamo la collection con quest'altra avere dei metodi, aggiungi, cancella, elimina, eccetera. Se uno vuole eliminarla, fare una nuova, può sempre fare getCollection.clear, getCreators.clear. Get che mi dà la collection e poi posso fare ciò che voglio. Ciò che non posso fare è rimpiazzarne il riferimento. Il Creators, la, la variabile Creators. Mi piacerebbe che rimanesse in mano mia. In mano mia a chi? Aspetta, devo crearla. Se sono tanto geloso... tanto geloso, è una cosa mia, perlomeno la devo creare io. Quindi lo esponiamo con l'interfaccia più generale possibile, lo esponiamo list o addirittura lo esponiamo come collection, ma poi internamente lo istanziamo col tipo di dato più adatto alle operazioni che dovremmo fare. Adesso metto una link, dipende cosa ci vorremmo fare. Quindi questo ci fa aggiungere, nella nostra serie di regolette, l'attributo espresso al plurale. Eh, cosa abbiamo imparato, cosa abbiamo detto? Quando abbiamo detto aggiungere un costruttore che sia da tutti i campi del BIM, questa frase qua la dobbiamo un po' correggere perché cioè, tutti dobbiamo spiegarlo meglio. I campi che corrispondono alle relazioni esterne possono anche non essere presenti nel costruttore se parliamo di lazy creation. Possono anche, vuol dire che o lo metto, posso metterlo o non metterlo, no? Posso avere più di un costruttore, eccetera. E poi l'altra cosa che dobbiamo dire, in fondo, quando parlavo di relazione con la cardinetta N, questa collection, qua dicevamo, può essere tipicamente set oppure list, e poi il bin deve esporre i metodi per leggere, ad esempio get e manipolare gli elementi della collection. Ad esempio manipolare, c'è cioè un esempio add. iterarci eccetera eccetera. E questo è dal punto di vista dei bin. facciamo la stessa cosa simmetrica su creator, aggiungeremo ovviamente un altro attributo, eh, dai. list di article, in questo caso potrebbe essere giusto un set perché in realtà non c'è proprio un criterio di ordinamento sensato. lo devo definire qua java.util this.article lo no, articles uguale new asset The article e poi aggiungerò il getter e setter per articles anzi abbiamo detto solamente il getter quindi facciamoglielo fare da qua che ci lascia scegliere gli articles solamente il get e mettimelo in fondo qua quindi abbiamo un get articles, non gli ho fatto generare il setter magari gli aggiungo a mano un ad article. Ci siamo simmetrici con l'altro. Adesso proviamo a immaginarci di combinare questi due bin in un modello. Potremmo chiamare model, questa classe, un modello nel quale io possa leggere magari l'intero database, o solo i pezzi che mi servono, ma mettiamoci nel caso più generale, l'intero database. Come sarà fatto questo modello? Il modello dell'intera applicazione non sarà altro che l'elenco degli articoli e l'elenco degli autori, i quali gli articoli e autori si cross-referenziano internamente. Cioè Ciascuno è collegato all'altro. Quindi il mio modello sarà qualcosa come un elenco di articoli e un elenco di creator. Qui ho messo lista, ad esempio. C'è tutti gli articoli e tutti gli autori. Adesso da qui in avanti lavoriamo di fantasia, perché è quanto ci possono permettere due minuti rimanenti. Immaginiamo di avere un metodo che popoli questo modello. Non il costruttore, perché magari nel momento in cui creo l'oggetto non ho ancora voglia di, di leggere il database. Load port. cosa farà questo metodo load port? Adesso qua sarà pieno di errori rossi perché ovviamente vado di fantasia, eh? ma tanto per darci il compito per il prossimo passaggio. Allora, la prima cosa che devo fare è caricare tutti gli articoli. Quindi avrò un mio porto DAO, che non ho ancora, ma lo scrivo. E questo porto DAO immagino che avrà un metodo per caricare, per leggere tutti gli articoli. Quindi posso dire che this.articles, la collection di tutti gli articoli, me la faccio leggere dal database mettiamo read non get una cosa del genere se esistesse sarebbe bello un metodo del dao che fa la query su tutti gli articoli mi crea gli oggetti tipo article, li mette in una lista e mi restituisce la lista lo sappiamo fare idem Da uguale DAO.read all creators. Quindi carico tutti gli articoli e, ed autori, però attenzione in modalità Lazy. cioè questi qui avranno tutti i campi interni ma quando se mai dovessi cercare di seguire questi riferimenti mi prenderei un bel loop pointer exception sul muso perché questi attributi esterni non sono mai stati inizializzati o oh, no forse sono inizializzati noi la collection vuota scusate non sono collegati allora a questo punto serve ancora se voglio completare il modello Devo ancora aggiungere delle istruzioni per far che cosa? Per interrogare il database e completa tutte le relazioni. Quindi che sono di fatto article.creators e creator.articles questo lavoro ovviamente avremo intero database quando dico intero database ovviamente sento DAO eh? cioè, il DAO dovrà avere dei metodi che mi permettono ad esempio dato un articolo di avere l'elenco dei creator quindi lo posso aggiungere o cose del genere Quindi in qualche modo la complessità ulteriore è quando ho a che fare con delle relazioni nel database se voglio rappresentare tali relazioni anche a livello di applicazione Java devo sobbarcarmi del lavoro in più poi dopo è facile da, da navigare abbiamo creato quello che si chiama un modello oggetti corrispondente a un modello relazionale in gergo si chiama ORM Object Relational Mapping, un mapping ad oggetti dell'informazione che rappresenta in un modello relazionale. Domani avrete un esercizio sui tre che lavora su questo database. Cercate di capire se in quell'esercizio vi serve effettivamente popolare qui quale... La... il DAO non l'ho fatto. Fare, ve lo dovete fare, però eh, vi serve popolare entrambe le relazioni, non vi servono, e allora poi vi fate il pezzo di DAO che vi serve. Andando a riempire i BIN caricati in modo lazy, andiamo a riempirli in modo full, so, eh, per quello che ci serve in funzione dell'applicazione. Grazie per oggi.